Del padre, del figlio e eh, dello spirito. Non è più quello. Ma cosa? Quello è passato di moda. Ma che diavolo? Anche lui è passato di moda? Ma ma ma come? Mancavano i soldi e ho dovuto fare dei tagli al personale. Eh? Vabbè, comunque sono venuto a chiederti una cosa importante. Cosa? Allora sarò conciso, e voglio una nuova serie. No.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 Secondo te ce l'ha fatta? Ma sì. Ah, e c'era anche un'altra cosa. <susse> Quale? Una sigla stile giapponinchia Stai scherzando? No. Sì, ce l'ha fatta. A quanto pare.